Ciao, siamo Chiara, Maria, Danila e siamo Genialy Ambassador per l'Italia. Siamo qui per presentarti i nostri corsi creati in collaborazione con WeTartle. Li abbiamo progettati insieme per accompagnarti nella magica avventura di Genialy. Se non hai mai utilizzato Genialy o se lo utilizzi da poco, nel mio corso esploreremo le funzioni principali per creare delle semplici attività. Nel mio corso ci addentreremo in una tematica che rende Genialy uno strumento molto potente la creazione di giochi e percorsi interattivi animati e gamificati versatili e flessibili per la didattica. Se invece volete scoprire come creare un didattica utilizzando tutte le potenzialità di Genialy, potete seguire il mio corso dove realizzeremo una risorsa piena di enigmi e dove utilizzeremo in modo alternativo tante estensioni escape. Trovi tutte le informazioni per iscriverti nel post. Ultima sorpresa! Se decidete di acquistare uno dei due corsi a pagamento, potrete richiedere l'accesso al gruppo Facebook Insegnare con Gigneli, che al momento è riservato ai corsisti. In questo gruppo potrete ricevere assistenza da noi e potrete confrontarvi con altri corsisti del percorso. Vi aspettiamo? Vi aspettiamo! Vi aspettiamo.